Ciao a tutti, oggi pomeriggio siamo con Antonio Nirta. Antonio Nirta è un geologo eh, calabrese eh, e eh, ci racconterà lui insomma, eh, perché ha eh, preso parte a eh, questo progetto di Panorama GIS. Antonio, passo la palla a te, eh, raccontaci un po' chi sei. Ciao a tutti. Avvicina un po' il microfono. Ok, si sente meglio? Sì, adesso sì. Ciao eh, a tutti, io sono Antonio Nirta e sono un geologo che svolge la libera professione. Eh, ringrazio Massimiliano eh, per avermi invitato a partecipare a questa rubrica molto interessante. Credo che è un'idea molto bella perché noto che nella mia professione L'uso di tecniche GIS è un pochettino trascurata da parte della categoria Nel senso che viene, da alcuni viene vista come una tecnica un po' troppo innovativa E un po' fuori professione diciamo Viene vista più una tecnica usata da ingegneri, architetti Viene vista tratta anche come una roba quasi tra virgolette da, da nerd cioè okay. con, con computer <ride> Invece è fondamentale perché Essendo geologi manipoliamo dati esatto. geografici praticamente durante la nostra professione. Ora arriviamo, pure, arriviamo pure a parlare appunto di questo, di questo aspetto. Uh, la prima domanda insomma, che ti faccio è uh, cosa sono per te uh, i GIS? I GIS per me sono uno strumento molto importante, fondamentale nello svolgimento della mia professione. Eh, mi sono trovato a fare... Eh, carte geologiche, dopo la fase di campagna mi sono trovato usando il GIS a digitalizzarle e quindi restituirle al committente sotto una forma cartacea e digitale molto professionale. E mi sono trovato a svolgere... Quindi tu riesci anche... a utilizzare il GIS appunto nella tua pratica eh, lavorativa quotidiana? Esatto, quotidianamente eh, trovo... Mh, usare i GIS molto, diciamo, quotidianamente. Hanno un campo d'utilizzo veramente molto ampio in quasi in tutti i settori della geologia, non solo nella libera professione. Ok. Quindi, insomma, per te sono uno strumento, si può dire, fondamentale nella tua attività lavorativa. Sì, sì, per me sono al pari del, no del martello da geologo che sì, utilizziamo sì. in campagna. Secondo me i GIS oggi, per un geologo almeno... Delle, di nuova generazione saper utilizzare un software GIS è altrettanto importante ok insomma se, eh, insomma, se, se ritieni puoi anche mostrare qualche, qualche attività, qualche lavoro che hai, che hai fatto giusto per certo. farci capire e far capire meglio come un geologo può utilizzare questo tipo di strumenti eh, e trarne benefici. Allora, uno dei campi in cui mi è capitato di utilizzare i GIS è stato eh, nell'ambito della valutazione del sesto idrogeologico. Ad esempio, eh, ora vi faccio vedere eh, tre immagini prodotte con il GIS. Spero che si vede. Sì, ok, sta caricando l'immagine, perfetto. Perfetto, questa è la prima, praticamente è una carta della curvatura dei versanti. Qua siamo in Liguria, okay. eh, provincia della Spezia. È un bacino idrografico del fiume Magra. Okay. Anzi, un foto bacino idrografico, per essere più preciso, del fiume Magra. Ma un pochino Mi... più il microfono alla bocca perché ti Mi... sento... Mi senti meglio? Decisamente meglio, sì. <ride> eh, in nero... Sono le frane, okay. mentre come si vede qua dalla leggenda le lineettine rosse sono i versanti concavi, tutto il giallo indicano i versanti planari, mentre quelli verdi sono i versanti convessi. E utilizzando questa carta con le frane sovrapposte, eh, sono riuscito a risalire eh, alla morfologia dei versanti e quindi eh, diciamo la forma che eh, ha predisposto l'innesco di determinate frane piuttosto che di un altro Dur okay. eh, così al volo si è visto come nei versanti concavi è più facile che si innescano i debris flow okay. mentre sono delle frane superficiali molto micidiali sono fra quelle più dannose mentre eh, nei versanti planari si innescono con più facilità e gli scivolamenti superficiali come possono essere gli smottamenti. Mm. mentre nei versanti eh, conversi si innescono un po' quasi tutti i tipi di frana per, dai debris flow agli scivolamenti planari debris avalanche e via dicendo ok, tu eh. quindi con, con un'analisi uh, un utilizzando i software GIS sei riuscito a uh, studiare questo sottobacino del, del fiume Uh, e in maniera, diciamo, abbastanza tra virgolette rapida, uh, sei appunto riuscito a individuare quelle che possono essere le aree di criticità. Quindi questo tuo lavoro uh, può essere poi, diciamo, arricchito eventualmente poi uh, da rilievi sul campo. Rilievi sul campo, diciamo, puntuali, perché poi si sa bene, essendo uh, questa una cartografia, uh, e essendo anche insomma. Uh, georeferenziata si può uh, andare direttamente sul campo e, e verificare se ci sono problemi, giusto? Esattamente, sì, essendo ge georeferenziata eh, si può andare sul campo e quindi vedere eh, magari una determinata frana, eh, verificare eh, puntualmente eh, il tipo di morfologia e quindi bien, si può anche utilizzare per fare previsioni su su eh, eventuali nuovi rischi frana su condizioni simili diciamo si può pensare qui pensare da questo lavoro come eh, magari nei versanti concavi ci aspettiamo l'innesco di debris flow eh, magari più che di un debris eh, eh, slide sostanzialmente okay. quindi fare quindi fare pianificazione territoriale in modo più facile in modo più affidabile, sostanzialmente. Ok, quindi insomma dimostrazione del fatto che come strumento i GIS i GIS sono dei, dei tool professionalizzanti, abilitativi, nel senso che ti consentono di acquisire delle competenze per migliorare il tuo flusso di lavoro. Esattamente, sì, facilita molto il lavoro di noi geologi. In questo caso, come abbiamo visto, qua è, è stato fatto una cosa simile con l'esposizione dei versanti. Eh, Sono risalito al, all'orientamento dei versanti in base al tipo di frana. Quindi, se è stato visto quale versante rispetto alla sua orientazione è più predisposto a un tipo di frana o meno, ma lo stesso anche per la pendenza di un territorio. Si è visto che per determinati rangi di pendenza una frana si innesca preferibilmente, ri sì, preferibilmente rispetto a un altro range di pendenza ok è una cosa molto penso sia una, uno strumento molto potente in questo caso un software giusto sia per eh, pianificazione territoriale sia che prevision per previsione del rischio idrogeologico sostanzialmente da uno studio del genere, si può prevenire il dissesto in contesti simili, diciamo. Ok, ora ti faccio un'altra domanda. <ride> diciamo che è una, una domanda un po' composta. <ride> uh, I tuoi colleghi um, come si rapportano ai GIS? E tu che percezione hai appunto che, di, di questo rapportarsi i tuoi colleghi ai GIS? Allora... Eh, I miei colleghi io li classificherei in due, in due classi. Diciamo, puoi anche quelli interrompere che... la presentazione adesso, li classificherei in due in due categorie, okay. allora, quelli un po, tra virgolette, vecchia generazione. Eh, come dicevo prima, vedono un pochettino il gis come roba da non geologi quasi software utilizzati in prevalenza da architetti, ingegneri geometri per loro ancora magari il geologo eh, deve essere quello vecchio stampo che fa prettamente attività sul campo, quindi fare magari analisi di prevenzione del dissesto idro idrogeologico soltanto mediante eh, attività sul campo Magari il rilevamento geomorfologico sulla su, solo sul supporto cartaggio, quindi carte tecniche, eccetera, eccetera, sulle classiche carte topografiche in poche parole. E poi, lì per quanto riguarda invece la restituzione lato digitale, ci sarà qualcun altro che se ne deve occupare sostanzialmente. Ecco poi, il lavoro la seconda... che hai fatto quello che ho fatto vedere prima: uno di quei lavori come? Eh sarebbe stato realizzato uh, qualche anno fa senza l'utilizzo di un GIS secondo me senza l'uso di un tool GIS sarebbe molto difficoltoso fare un lavoro eh, del genere perché magari eh, con eh, vecchi rilievi topografici sovrapposizioni quindi ricostruzione di, eh, della topografia pre e post eventi si potrebbe fare al massimo con un lavoro del genere sono cose che magari anche eh, lì davvero forse servirebbe un, un, un aiuto massiccio da parte di topografi eccetera eccetera con un giusto invece quelle carte che facevo vedere prima sono state ricavate da un DTM sostanzialmente elaborando un, D, un DTM okay. che sappiamo bene incorpora eh, Oltre alle coordinate geografiche, anche magari l'altezza, attraverso l'elaborazione fatta con gli algoritmi di un software Giuse, dà la pendenza, l'esposizione del versante, la curvatura di un versante, e di conseguenza eh, viene molto più facile con un software Giuse fare un lavoro del genere. Non dico okay. che è una cosa immediata, perché bisogna avere dimestichezza. È okay. so, Innanzitutto con il software Giuse, e anche con l'algoritmo bisogna sapere cosa l'algoritmo fa con un determinato processo però penso che senza ombra di dubbio è molto più facile e molto più anche più preciso usare i software GIS oggi per fare delle analisi del genere sì eh, sicuramente insomma i, i GIS eh, ti consentono appunto di migliorare quello che è il flusso di lavoro no? Esattamente. Eh, perché poi noi ci troviamo anche in, una, in un periodo storico in cui eh, forse bisogna andare più verso l'ottimizzazione dei tempi no? dei tempi di, di attività, dei tempi di lavoro quindi più riesci a ottimizzare le tue attività il tuo flusso di lavoro più riesci a eh, ottenere risultati da quella che è la tua pratica professionale ma penso che questo valga sia che tu sei un, un libro professionista sia che fai il libro professionista sia che sei insomma, un dipendente perché eh, hai la possibilità di eh, lavorare in maniera più ottimizzata quindi più eh, non voglio utilizzare questa parola di in inglesismo smart però insomma, in maniera più eh, efficiente dai sì, diciamo che oggi grazie a questi strumenti oltre ad ottenere eh, risultati ottimi, molto precisi e molto professionali eh, sei anche, come dici tu, molto smart, quindi se, se Ma utilizzano... hai detto tu, io non lo volevo utilizzare <ride> eh, sì, dai, utilizziamo il termine italiano se è anche più efficiente diciamo, <ride> si ottimizza anche molto il tempo, i tempi di lavoro poi soprattutto mi viene in mente anche magari fare un lavoro del genere per un ente pubblico che ti danno le scadenze esatto. ma, anche per, ma anche nelle università in cui magari un ricercatore ha una scadenza per una pubblicazione scientifica utilizzare uno strumento del genere fa, fa molto comodo piuttosto che utilizzare tecniche che magari si utilizzavano 30 35 anni fa a parte il fatto che sono tecniche ormai secondo me un po' obsolete ormai lavorare con il GIS e il presente e il futuro anche esatto va benissimo Antonio ti ringrazio per il tempo che hai, che hai speso per questa intervista ti ringrazio per le informazioni che insomma hai voluto condividere, condividere con noi e insomma Uh, ci uh, vediamo sicuramente virtualmente, insomma, sui vari uh, canali diciamo, social che ci offre attualmente la, uh, la tecnologia. Tu hai, eh. tu hai dei tuoi canali social, giusto? Sì, sì. Io ho dei canali social in cui eh, ogni tanto presento qualche lavoro che faccio. E mi piace molto divulgare. Io sono un tipo per la conoscenza libera e condivisa il microfono <ride> mannaggia <ride> la miseria <ride> sono per come ti dicevo sono per la conoscenza condivisa secondo me le, le conoscenze vanno sempre nel limite del possibile ovviamente vanno condivise e, e meglio dei social eh, oggi credono non sia strumento migliore insomma Infatti, tu c'hai sia un, un, un, un canale social che Intrageo, giusto? Sì, io ho, che io ho un sito. blog, si chiama Intrageo.it, mm. che è la relativa pagina eh, Facebook okay. Intrageo. Ho un canale YouTube un po' trascurato realmente, perché non riesco a mettermi con passione, come magari vedo riesci a fare tu molto bene, Grazie. anche con i tuoi video tutorial, anche con i tuoi corsi Grazie. che vedo su Udemy e che io ho utilizzato. Mi è servito molto il corso, quello sui web GIS, ho imparato un sacco di cose. E quindi penso che divulgare soprattutto eh, i GIS attraverso eh, YouTube sia molto utile, insomma, mettere, eh, condividere informazioni notizie, essere anche da supporto per chi si approccia la prima volta esatto. a queste tecniche è molto importante io ricordo quando ero studente che preparavo l'esame di geomatica, che è stato il primo approccio con il GIS ora non me ne voglio la professoressa <ride> <ride> però erano anche i primi tempi che da pochi anni era stato istituito il corso di geomatica nel mio dipartimento però era un pochettino eh, fatto con le dispensione ancora cartacee, eh no. con le fotocopie prese da riviste, qualche slide di PowerPoint nel mezzo. Eh, mi sono trovato Quindi male. Senza Se fare era... pratica, insomma. Della sì, mi, sì, mi sono trovato male. Ora ti, ti parlo del lontano 2009, 2010. Ancora YouTube era agli albori, non c'erano tutti i canali come magari il tuo, come quello di Salvatore Fiandaca che condividete tante notizie, ad avercele allora questi mezzi qua sarebbe <ride> stato molto molto più facile quindi memoria della mia esperienza nel mio piccolo eh, sopra soprattutto nel mio blog cerco di condividere quelle poche conoscenze che ho le metto a disposizione soprattutto di che alle prime armi perché penso sia Import, molto Sì, molto no, bene, sono, sono d'accordo con te sul con concetto della condivisione. Insomma, condividere le, le conoscenze quando, quando si può, indubbiamente, eh, consente di anche diffondere eh, determinati eh, messaggi, l'utilizzo di determinate cose, approcci e, e, e flussi di lavoro. E torna sicuramente utile, soprattutto al giorno, giorno d'oggi. Certo, certo. Mi viene in mente. Giusto, come software sì come software perché alla fine eh, penso che loro abbiano fatto del, eh, della condivisione il loro punto di forza maggiore sì sì infatti tanti lo confondono con dico, lo scarico è gratis no non è gratis però eh, hanno loro tante spese esatto. richiedono gi giustamente chiedono donazioni nel limite del possibile però il loro punto di forza è l'essere free e quindi condividere il software migliorare è quindi vero. chi ha un strumento nella... sempre insomma professionale diventa tra l'altro sempre più professionale man mano che passa il tempo certo certo io mi trovo benissimo con cui giusto lavoro prevalentemente con cui giusto perché a parte c'è una comunità molto forte dietro che praticamente Lavora di continuo, Almeno, appena esce un piccolo bug, viene la soluzione arriva a tutti i plugin per ogni esigenza. Quindi. La soluzione si trova in maniera molto rapida in base alle, alle problematiche. Antonio, ti ringrazio, ti ringrazio ancora per aver partecipato a questa rubrica e nei commenti, anzi, nella descrizione. Della, di questa puntata di queste mini puntate inserirò anche quelli che sono i tuoi canali social ti ringrazio e, tanto che me, me li passerai ovviamente anzi me li vado a prendere perché li conosco molto bene quindi sì. grazie mille per la partecipazione ringrazio a te per l'invito è stato <ride> molto molto molto piacevole prendere parte me. a questa rubrica anche per me un saluto allora e alla prossima